In questo brevissimo video mostrerò invece cosa succede se ci troviamo all'interno di eh, un account istituzionale, un account scolastico, quindi all'interno di un account del tipo G Suite, come si chiama adesso Google Workforce. Allora, come vedete, eh, sono nel mio drive e come sempre eh, seleziono il file che voglio condividere, sono comparse le icone di lavoro, clicco sull'icona di condivisione e lo con il blu, e compare qualcosa che eh, assomiglia moltissimo a quello che abbiamo visto nel video precedente. Quindi abbiamo due mh, finestre sovrapposte, quella superiore è esattamente identica a quella eh, che abbiamo visto nel video precedente. Se io voglio condividere questo file con una persona specifica non farò altro che ehm, scegliere il, il nome di questo di questa persona, scrivere il mio messaggio in, in modo che questa persona riceva la notifica. Qui a destra potrò configurare il ruolo desiderato per questa persona. A questo punto clicco su invia e partirà il mio messaggio sotto forma di notifica eh, di avvenuta condivisione del, del mio file. Eh, se invece voglio procurarmi un link, come vedete, eh, è cambiato leggermente l'aspetto della finestra inferiore. Innanzitutto, quello che succede di default è che eh, la prima voce che compare è ehm, i membri del dominio, cioè eh, tutti, tutte le persone che hanno un account istituzionale nella mia stessa scuola possono ehm, aprire il file di cui hanno il link. Eh, io clicco in un posto qualsiasi di questa finestra inferiore e eh, mi compare eh, la stessa cosa, un attimo più specificata. No? Tutti i membri del liceo classico linguistico Francesco Petrarca, cioè la nostra scuola, eh, avendo questo link che io posso copiare, possono visualizzare oppure commentare oppure modificare a seconda del permesso che io configuro qua, per esempio... E il file che io vado a condividere ma mettiamo che io voglia condividere pubblicamente cliccando sulla freccetta che sta qui a destra del nome della scuola compaiono le altre due possibilità che avevamo visto essere le uniche possibili in un account privato cioè condividere con limitazioni cioè con delle persone specifiche oppure condividere pubblicamente con chiunque abbia il link proviamo a cliccare questo come si vede compare l'icona del mondo e il link si colora di verde per eh, ricordarmi che se io eh, copio questo link e lo diffondo il mio file sarà assolutamente raggiungibile. Anche qua posso configurare i permessi visualizzatore, commentatore o modificatore. E se invece voglio condividere solo con persone specifiche torno qua clicco con limitazioni eh, o copio il link e lo invio via mail oppure ricliccando qua torno a mettere eh, l'indirizzo della persona che io voglio e torniamo esattamente al punto da cui siamo partiti. Eh, C'è un poco di ridondanza come avete visto ma la ridondanza se non è troppo, troppo esagerata può essere utile perché comunque aiuta a arrivare esattamente dove noi vogliamo arrivare.